Ciao a tutti ragazzi, qui è FortaleGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi parleremo delle nuovissime news di Fortnite per un evento speciale perché oggi è uscito il nuovissimo aggiornamento Veda circa 3GB, almeno su PS5 E ha aggiunto una quantità di roba ragazzi che non mi spiego Vi ricordo solo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina prima di iniziare Altrimenti perderete tutti i prossimi video di questo tipo E soprattutto vi ricordo anche di iscrivervi al mio secondo canale, Lucas Mele, In cui... Parlo fondamentalmente di, di me È un canale molto più personale Lo trovate in descrizione Allora ragazzi abbiamo un botto di novità ver Veramente tante Non so da dove partire La prima è che è molto probabile Ma non ufficiale Però è molto probabile Una collaborazione con Uncharted Ragazzi sapete che il 18 febbraio Uscirà il nuovo film di Uncharted Con Tom Holland Io non vedo l'ora di andarlo a vedere Tra l'altro uscirà un giorno prima del mio compleanno Che è il 19 febbraio E c'è una probabilissima collaborazione Perché nella settimana 11 che inizierà proprio il 17 febbraio Quindi un giorno prima dell'uscita del film Ci sono delle sfide nella settimana 11 proprio di Uncharted Riferite proprio al fatto che rimetteranno anche la mappa del tesoro Che è chiamata la mappa del tesoro di Uncharted Quindi ragazzi è molto palese che potrebbe esserci una collaborazione Non, non sarebbe strano anzi Ripeto non possiamo dire che questa collaborazione sia ufficiale Però il fatto che ci sia la mappa del tesoro di Uncharted e che stranamente le sfide escono proprio il giorno prima del film Beh... Tenendo conto di come si comporta Epic Games Questo mi puzza un po' di collaborazione Però, però rimane pura speculazione Vedremo nelle prossime settimane Parlando di skin a questo punto restiamo in tema Vi parlo di un nuovo pack che è stato aggiunto E poi anche della Queen of Arts, Che è un po' la skin del momento all'interno dello shop Vi ricordo sempre ragazzi di acquistare le skin all'interno dello shop Solo e solamente con il codice creatore fortu Così come vedete a schermo Se lo fate mi supporterete Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ah e se Resetta ogni 14 giorni Quindi mi raccomando mettetelo spesso Abbiamo poi un'altra notizia molto succosa Per tutti gli OG players di Fortnite Che a me fa molto piacere è tornato Levi Shotgun Nel particolare si può ottenere come leggete a schermo Da delle chest Diciamo a terra normalmente Oppure dai rifornimenti o dagli squali Nella sua versione comune fa 81 di danno 142 in headshot E ha un reload time di 4,8 secondi e Invece noto che per la versione leggendaria Il danno è di 99 Gli headshot sono 173 Quindi non si può shottare se un nemico è full vita e full scudo Ma diminuisce proprio il reload time Questa cosa no, mi fa strano Però va bene Figo, figo. È un fire rate di 1.3. Ok, ci sta, ci sta. Mi interessa questa cosa. La voglio provare. Io amo davvero tanto Divi Shotgun. Lo ricordo in maniera piuttosto. Amorevole e sincera Perché era uno dei primissimi fucili a pompa Delle diverse varianti che poi si sono aggiunti nel tempo E io lo adoravo perché ai tempi era veramente OP Era tanto tanto OP Siamo entrati nei tecnicismi Quindi prima di passare alla notizia più golosa del giorno Volevo ricordarvi che eh, È stato diminuito il numero per i muri rinforzati che si possono portare Attualmente se ne possono portare 15 sono comunque tanti per quanto mi riguarda Sono davvero tanti perché questo vuol dire che ti puoi Boxare circa tre volte Quasi totalmente Quindi bah non la capisco tanto come cosa Però meglio che portarne 50 Questo sicuramente E inoltre la Epic ha confermato che attualmente Il tactile sprint di cui abbiamo parlato Negli ultimi giorni Quello che aveva dei cambiamenti rispetto al fatto che Si salga o si scena da una collina è pronto mancano solo le animazioni E tra l'altro c'è una nuova meccanica Che viene chiamata clamber che dovrebbe forse essere qualcosa per il parkour Però queste sono speculazioni delle fonti uh, a cui faccio riferimento Quindi è tutto da vedere Comunque c'è questa nuova meccanica che vorrebbero aggiungere Sarebbe carino se vedessimo qualcosa a livello di parkour Però... Bisognerebbe vedere come si sviluppa Perché sarebbe veramente game changing Al pari delle scivolate su Fortnite quindi, quindi sarebbe da vedere Anzi, forse pure di più delle scivolate Vorrei vedere cosa intendono Magari è solo una speculazione e stiamo parlando del nulla Però carino a sapersi. E abbiamo poi la novità più succosa della giornata magari qualcuno l'avrà già provata ma finalmente è stato fatto un cambiamento che aspettavamo da tantissimo alla mappa. È stata appunto aggiunta la caverna in cui potremmo trovare il nuovo boss della mappa. Sarebbe infatti Lai o Brute di cui però il nome è stato cambiato. Infatti si chiamerà Gunnar. Quest'ultimo si troverà proprio all'interno della caverna. Avrà 650 HP, 650 di scudo quindi in totale ragazzi 1300 di vita, insomma Antoro che non si butta a terra. Potrà addirittura caricarvi con un dash attack che ha un cooldown di 10 secondi e avrà la mitica SMG, quindi avrà praticamente la stinger leggendaria e può lanciare anche delle granate. Insomma, io credo che questo pure in otto è difficile a buttare da buttare alla terra, però in realtà è molto figo perché vi droppa proprio il mitica SMG, quindi la stinger leggendaria, tra l'altro in una versione specifica che è proprio quella di Gunnars, che sarebbe appunto il personaggio, il boss... Un po' come era anche nel capitolo 2 con le 5 armi mitiche che trovavi in giro Avevano i nomi specifici dei boss che le droppavano Tra l'altro questo lascerà anche la keycard per il vault della caverna Quindi proprio vecchio stile capitolo 2 magari con Midas Tanto per fare un esempio E piccola curiosità magari per i più furbi Beh no ragazzi non si può mettere la keycard all'interno della tenda E magari tenersela per un prossimo game Bisogna sempre eliminare il boss e quindi riacquistarla ogni volta Insomma riprendersela ogni volta Per quanto riguarda la caverna questo è fondamentalmente come strutturata Questo è il video uh, È molto ampia Vedo poche coperture Credo che ci sarà tantissima gente all'inizio Sia perché è una novità Sia perché qui si possono ottenere la stinger mitica Uh, praticamente con un spawn fisso E anche uh, il volto Si può aprire anche il volto, Quindi wow Credo che ci sarà un massacro Per tanti giorni in questa zona Quindi non vedo l'ora di andarci a farmi menare totalmente Questo che vedete a schermo Sono le due ultime notizie Queste sono le nuove animazioni Che sono state aggiunte Per le spara ragnate Spider-Man Che ha preso un sacco quindi GG Queste invece a schermo è The Foundation Una skin di The Rock Con la sua emote Di lui che si leva il casco E fa vedere quanto è figo Nulla che non ci aspettassimo di già. personalmente credo che questo aggiornamento sia stato uno dei più zeppi di roba nell'ultimo periodo. e Mi ha fatto molto piacere vedere comunque che questa season 3 stia continuando a macinare, macinare, macinare. Oltre al fatto che comunque c'è un grande interesse da parte della community su Fortnite. Che nel capitolo 2 si era andato un po' a perdere. A me fa molto piacere perché personalmente Fortnite è un gioco che mi ha dato tanto. E so che continuerà a darmi tanto. E quindi è veramente un onore poter ancora vedere tutta questa attenzione da parte di Epic Games. E, e, e poi è bello perché... Con il capitolo 3 mi sono tornati i vibe del capitolo 1 che chiedevamo praticamente da, da due anni se non di più, quindi GG, GG Epic Games. Vi ricordo a questo punto di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanellina altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno, anche perché il prossimo video è una challenge, se scivolo il video finisce, finirà malissimo lo so già da ora, e vi ricordo anche di iscrivervi al secondo canale, Lucas Mele che è un canale molto più personale in cui parlo di crescita personale, investimenti, palestra, università, insomma se volete iscrivervi link in descrizione. A questo punto boys, noi ci vediamo alla prossima.